Al giorno d'oggi il deficit erettile che colpisce gli uomini affetti da diabete, da indurazio penisplastica, quindi deformità del pene, che possono determinare una curvatura più o meno importante dell'asta e soprattutto pazienti sottoposti a chirurgia pelvica, quindi sia della prostata che del colon retto, possono brillantemente risolvere il loro problema di erezione con l'impianto di una protesi peniena idraulica. La maggior parte dei pazienti, quando si parla di protesi peniene, pensa subito a un qualcosa di esterno all'organismo. La protesi è un qualcosa che va all'interno, è completamente fisiologica ed è completamente invisibile. Vengono posizionati all'interno dei corpi cavernosi, che sono le spugne che si riempiono di sangue all'interno del pene, vengono posizionati appunto due cilindri che si gonfiano e un piccolo meccanismo tra i due testicoli che attiva il sistema. L'intervento che abbiamo messo a punto grazie al professor Paul Perito di Miami è un intervento minimamente invasivo. È un intervento che si effettua in un regime di day hospital, dura 20 minuti e prevede un'incisione minima alla base del, del pene di appena 2,5 cm. Questo tipo di tecnica ha rivoluzionato il mondo dell'implantologia protesica peniena perché ha ridotto drasticamente le complicanze. Le più temute sono quelle delle infezioni degli ematomi a livello dei, dei genitali. Praticamente sono state ridotte allo 0%. La tecnica è molto rapida, prevede appunto un'incisione alla base del pene, un'incisione di 2,5 cm, la dilatazione dei corpi cavernosi, una dilatazione minima che possa conservare tutto il tessuto erettile residuo che ancora funziona, l'inserimento di questi due cilindri, l'inserimento di un piccolo reservoir, un palloncino che contiene della soluzione fisiologica vicino alla vescica e l'impianto del meccanismo attivatore del, del dispositivo tra i due testicoli. Il tutto è possibile e realizzabile attraverso questa minima incisione alla base del pene. Il paziente si ricovera la mattina dell'intervento e già la sera può tornare a casa. L'attivazione del sistema avviene a distanza di 7-10 giorni. Il primo rapporto sessuale a 45 giorni. Dobbiamo in questo momento renderci conto che la disfunzione erettile è un problema, è un problema devastante, è un problema che coinvolge non solo l'aspetto psicologico personale, ma anche la vita di coppia, la vita di coppia che viene completamente stravolta e alterata prima dalla patologia, successivamente dal problema relazionale. Attualmente con questo tipo di intervento riusciamo a risolvere in modo brillante e a dare una nuova vita alla coppia.